Ma buongiorno mondo, sono le sei e mezza, sono ancora a casa di Gianluca, sto aspettando che lui torni dal lavoro per andare poi assieme a fare una super colazione Dopodiché ripartirò direzione ovest e in 5 giorni dovrei ritornare a casa Rimango triste, cerco di non farlo vedere in video, ma comunque ho riposato molto bene qui a casa di Gianluca E lo ringrazio immensamente per l'ospitalità, per il risotto di ieri sera, per le risate e la compagnia, quindi... Arri buongiorno a tutti, buone pedalate Ragazzi, guardate il servizio a casa di Gianluca Ho anche il meccanico privato che mi pulisce la catena e il cambio Quindi Cosa, cosa voler di più <ride> da un soggiorno del genere? Ci si aiuta, ci si aiuta Mirano è strategico perché è equidistante da Padova, Treviso e Venezia. È sotto Venezia, è stato anche sotto Padova. Però è un posto vivibile, piacevole. Acqua, verde, ci sono le scuole, c'è l'ospedale, ci sono tante belle ragazze. I giardini, tantissimi bar e tantissime banche. Abbiamo il reddito pro capite più alto della provincia di Venezia. Siamo... Quindi Finito. avete capito Basta. che siamo a Mirano. E... Lui è un cittadino doc perché infatti sta vendendo la sua città il doc. suo paese No, ma com come il prosecco doc, ah. eh, esatto. lui è Vanni, e la... Marina. Marina e Simone, Simone io lo... mi conoscete, mi saluto la compagna di Simone che mi piace, mi piace già, come avete capito mi hanno fermato eh, lungo la strada, eh, mi hanno offerto un caffè, costretto costretto, sei in ritardo, è proprio la colpa nostra. Simona, perdonalo, quando vengo mi darai le botte, va bene? Ragazzi, questi sono davvero gli incontri piacevoli che si fanno durante un cicloviaggio. Vanni mi ha affiancato, vedendomi con le borse, mi ha fatto due domande: dove andavo, da dove arrivavo, e poi mi ha portato al bar dove è solito frequentare per far colazione. Lui è un insegnante di educazione fisica ormai in pensione abbiamo fatto un sacco di risate con lui e gli altri avventori del bar come si sa in questi bar di paese si conoscono tutti, si prendono in giro tutti e la simpatia veneta fa spanzare quindi ho passato dei minuti piacevoli e ora sono ripartito e vado a cercare la strada che devo fare a dopo Sono da pochissimo entrato sulla ciclovia Treviso-Stiglia, guardatela che bella e sarebbe anche davvero piacevole non fosse tutta piena di gobbe delle radici degli alberi e in bicicletta diventa un po' una rottura di balle, soprattutto con le borse, continuano a saltare le borse e tendono a sganciarsi, guardate un po' che salto. È un continuo. Speriamo che migliori più avanti perché come ciclovia sembra molto carina, all'ombra tranquilla, piena di gente che cammina e che pedala. Piccola deviazione dalla ciclabile ma obbligatoria, sono a Piazzola sul Brenta, questa è Villa Contarini. Per visitarla purtroppo serve la prenotazione obbligatoria, costa mi sembra 7 euro. Io ho anche la bicicletta, non mi fido a lasciarla fuori da sola. E sembra che anche il parco sia chiuso alle visite, non so se ancora per questioni Covid o altro ma c'è il cartello che è chiuso e quindi mi farò solo un giro così. E poi vado fuori, c'è il mercato dei mondi quindi prodotti da tutto il mondo magari trovo qualcosa da prendermi per pranzo e quindi dopo ritorno sulla ciclabile direzione vicenza a dopo ragazzi prima di venire venir via da piazzola sul brenta mi sono fermato in un supermercato aperto la domenica e strapieno di gente compreso il sottoscritto ho preso giusto due cose per farmi i panini per pranzo e qualcosina per la cena poi ho rifatto un pezzettino di ciclovia Treviso Stiglia che davvero sarebbe una ciclovia stupenda e piacevole non fosse per tutte quelle cavolo di radici e con le borse davvero diventa una rottura tremenda. Ora ho già lasciato la ciclovia e sto andando in direzione Vicenza dove spero di arrivare a breve, non mi mancano tanti chilometri, credo, non ho ancora guardato e farò. Un girettino per la città e poi ne uscirò. Oggi punto a fare massimo 80 km e in tutta rilassatezza vado pian pianino, me la godo, mi godo la campagna, la pianura, senza tirare. Ieri ho fatto una media di 20 all'ora con le borse e 127 km, che non si può fare tutti i giorni, quindi buona pedalata a tutti. Ok, dopo un bel giro per il centro di Vicenza sono venuto al parco Querini, un parco enorme in città dove ho già adocchiato una panchina luna, dove finalmente farò la mia pausa pranzo anche se è l'una e mezza passata, mi mangio i miei panini che devo ancora prepararmi, mi riposo un attimino appunto lì all'ombra e poi riparto in direzione Verona. Ah dopo ragazzi More moments later. Questa sera credo di aver trovato il posto migliore finora di 30 giorni di viaggio per bivaccare Sono in mezzo alle vigne nella zona di Soave C'è questo casinale abbandonato La rete è già giù, io non ho toccato niente Si entra da qua e adesso vi faccio vedere dentro com'è Non è super, la tenda la posso mettere qua, guardate quanto spazio c'è. E ovviamente completamente nascosto all'interno, a meno che non arrivi qualcuno, ma dubito. Molto bene, il sole ormai sta tramontando, io ho appena finito di montare la mia tenda, mi sto accingendo a cenare, la bici la lascio lì, è legata ed è legata alla tenda, l'unico ingresso è quello qua dietro e non credo che arrivi nessuno nella notte in questa cascina abbandonata, perciò sarò bello tranquillo e mi riposerò per bene, buonanotte a tutti!